Sono Andrea Cruciani, amministratore delegato dell'azienda TeamDev, che è una software house nata pochi anni fa e che si occupa specialmente di tecnologie per la pubblica amministrazione, per gli ambienti web, mobile e per il settore cartografico. Noi siamo qua all'Oppiano Lab per la terza volta e abbiamo appena aperto l'ufficio qua al Polo Leonello Goffanti perché crediamo in questo nuovo tipo di cultura dell'economia di comunione e crediamo di poter creare qua una sinergia con altre aziende che pensano come noi e con cui facilmente possiamo creare un trust eh, che ci permetterà di aprire nuovi mercati e di anche magari lanciarci verso internazionalizzazione. Eh, abbiamo appena assunto il nostro primo dipendente qua a, a Loppiano e seguiamo anche una serie di eh, aziende nel territorio toscano che quasi magicamente si sono presentate alla nostra porta. Qual è la sfida oggi per un giovane imprenditore qui in Italia? La vera sfida è continuare a credere e continuare a investire, a continuare a assumere e prendersi anche dei rischi sapendo che la qualità comunque sarà l'unico vantaggio che avremo all'uscita della crisi. Quindi tutto quello che adesso stiamo facendo con grande fatica sarà la spinta e la diversificazione che stiamo facendo adesso sarà la spinta che ci permetterà adesso di continuare a vivere, a crescere e poi di espanderci quando la crisi sicuramente finirà.